Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV che si apre con una vicenda che vi possiamo davvero garantire è stata dolorosa anche per noi doverla raccontare, ma appunto era un nostro dovere farlo e così abbiamo fatto. Abbiamo raggiunto questa famiglia che era senza corrente e senza, corrente, senza eh, gas dallo scorso 28 febbraio, una famiglia della quale fa parte un bimbo di appena tre anni che si è ammalato, anche oggi aveva la febbre molto alta proprio perché appunto la casa era senza riscaldamenti eh, da oltre una settimana. Vediamo. Eh, ci ha preso male, perché normalmente ci riusciva a pagare quelle bollette che arrivavano, poi quelle un po' più grandi si cerca di farcele rateizzare abbastanza dignitosamente però questa bolletta ultima 900 500 tutto insieme noi siamo sempre regolari cioè quello che si può si paga veloce oppure le difficoltà ci sono però tutto insieme così c'è crollata proprio la terra è dal 28 febbraio che questa famiglia retina tre adulti e un bambino in tenera età è senza corrente e senza acqua Infatti in camera c'ha tre o quattro coperte pur di tenerlo al caldo. Impossibile sostenere le maxi bollette di Estra, anche se rateizzata, e così è arrivato il distacco. Cioè, ci hanno detto no, finché non pagate tutto, noi non ti si riaccende la luce. La prima mail a Estra viene inviata il primo marzo, poi la famiglia monoreddito si rivolge a Federconsumatori. Nel frattempo il bimbo con 104 si ammala, anche oggi la febbre era altissima. Non si può lasciare un bambino di neanche tre anni al freddo con le problematiche che ha, è un bambino percettore della 104 quindi con problematiche serie e non si può lasciare al freddo. Non è possibile che in un paese ricco, un paese avanzato, un paese... Arezzo, una provincia come quella di Arezzo, non sono situazioni tollerabili. Dopo la denuncia di Feder Consumatori, la vicenda è stata seguita dal vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti e dal consigliere di Estra Giovanni Grazzini. In serata arriva un generatore. Ora eh, la protezione civile è intervenuta anche tramite il, il comune di Arezzo, ha eh, portato un, un generatore, è una soluzione tampone, è entrata in funzione pochi minuti fa. Da Estra una nota ufficiale con la quale annuncia che la fornitura è stata riattivata ed è stato chiesto a De Distribuzione di ripristinare il tutto. Noi assolutamente stiamo verificando se ci siano gli estremi per l'interruzione del pubblico servizio. Hanno ricevuto bollette stratosferiche, bolletta bimestrale per 900 euro, un crescendo di costi insostenibili per qualsiasi famiglia, a maggior ragione insostenibili, una famiglia che ha queste fragilità. Famiglia di lavoratori di persone che hanno sempre cercato di adempiere alle proprie obbligazioni ma che non, non ce la fanno più, non ce la fanno assolutamente. E allora come avete sentito in serata è appunto arrivata una nota di estra e anche dell'amministrazione comunale, in particolar modo della, del vice sindaco Lucia Tanti che eh, ci confermerebbe che tutto sarebbe stato ripristinato, siamo però ancora in attesa della Conferma ufficiale da parte di E-Distribuzione. C'è da dire una cosa, al di là insomma, della risoluzione positiva eh, sul momento, la vicenda rimane comunque davvero molto molto grave, se si pensa appunto in quali condizioni sia stata messa una famiglia insomma, con queste eh, caratteristiche, con un bimbo così eh, piccolo. E adesso siamo alla cronaca, l'esplosione e la fuga con 20.000 assalto nella notte alla sede di Pieve al Toppo di Chianti Banca. Ci dice tutto Chiara Sadotti. Assalto al bancomat con l'esplosivo nella notte è successo a Pievaltop attorno alle 2.30. I malviventi si sono andati alla fuga con un bottino da circa 20.000 euro. A squarciare il silenzio della notte nella frazione alle porte di Arezzo è stato un boato. La banda avrebbe raggiunto la filiale di Chiantibanca a piedi e a volto travisato avrebbe scavalcato poi la recinzione per entrare in fine in azione. Per far saltare lo sportello automatico i ladri avrebbero usato un comando a distanza, poi la fuga con le banconote. Il bottino, secondo una prima stima, si aggirerebbe attorno ai 20.000 euro. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Badialpino e i colleghi del nucleo investigativo di Arezzo che hanno dato avvio alle indagini. Sono arrivato stanotte al lavoro come tutte le sere e ho trovato i carabinieri, i vigilantes e mi hanno detto che mi hanno fatto saltare. La colonnetta del banco Matte con del gas, eh, però era circa le due e mezzo, quando è successo sono arrivato circa le tre e mezzo, quattro e niente, però non sanno eh, né chi è stato né come né perché, niente di particolare. E io ero passato alle nove e mezzo per Carmina Azienda per togliere un po' di merce per lavorare questa mattina e era tutto tranquillo, tutto qui, niente di... Non c'era niente di particolare, niente di insolito. Molto utili potranno risultare le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. In Toscana negli ultimi giorni si va registrando un'autentica escalation di questo tipo di episodi. Solamente nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 marzo sono stati tre gli assalti esplosivi a sportelli ATM in vari angoli della regione. Un'altra vicenda che eh, ha davvero scosso molto l'opinione pubblica, quella di un ragazzino di appena 14 anni che è morto per, sostiene la famiglia, un ritardo nei eh, soccorsi. Intanto c'è una prima sentenza che appunto condanna l'azienda sanitaria ad un risarcimento danni.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 Eh, perlomeno avrebbe avuto delle chance sono due le persone beccate alla guida in stato di abrezza alcolica durante i controlli nel fine settimana portati avanti dai carabinieri nel territorio aretino un'altra segnalazione poi scattata per un giovane di 20 anni trovato in possesso con un grammo e mezzo di hashish per uso personale Torniamo adesso invece sulla vicenda del cittadino tedesco che risiede a Bivignano e che ormai da settimane risulta scomparso esattamente dal 16 febbraio, quindi quasi. Un mese le ricerche si sono concentrate nell'area tra Palazzo del Pero e le ville dove appunto l'uomo esattamente a Bivignano aveva scelto di risiedere peraltro da solo ormai da tempo. Da domani le operazioni di ricerca vedranno impegnate per la seconda volta, la prima volta erano un unità cinofile della Guardia di Finanza, appunto le speciali unità cinofile in questo caso dell'arma dei carabinieri che giungeranno ad Arezzo da Bologna. Cani addestrati che aiuteranno a passare al setaccio, una zona particolarmente impervia, partendo proprio dalla casa di Klaus, appunto a Bivignano, dove l'uomo risiedeva. E adesso parliamo invece del comitato che si è costituito per risolvere la problematica dei cattivi odori in alcune zone eh, della città di Arezzo e non solo, c'è una prima novità, una ordinanza del sindaco Alessandro Ghinelli. Prima ordinanza del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli per arginare il problema dei cattivi odori che dalla scorsa estate sono segnalati dai cittadini che abitano nella zona di Arezzo tra San Zeno, Chiani, Le Poggiola e Dintorni. È datata 24 febbraio e fa seguito ad un intervento di Arpat e Asl. Nell'ordinanza si fa infatti riferimento ai controlli effettuati dall'Arpat nella zona di San Zeno nei giorni precedenti e ad una ditta che sta procedendo allo spandimento di ammendati compostato misto sui propri terreni adiacenti all'impianto per la sistemazione di alcune aree verdi, per la realizzazione di un prato e un lavandeto. Tale attività, precisa Arpat, è da mettere in relazione con le segnalazioni di cattivi odori pervenute dai cittadini nei giorni precedenti e fino al giorno stesso dei controlli. In un'altra lettera ricevuta dal Comune è la ASL ad informare di come sono andati i controlli portati avanti dall'igiene pubblica. La ASL ha rilevato presenza di forti odori nei pressi dell'impianto, odori che l'azienda sanitaria definisce un pericolo per la salute, incidendo sulla sfera del benessere psichico. Ghinelli, nell'ordinanza, chiede alla società in questione di provvedere immediatamente all'interramento dell'ammendante. Il 24 febbraio era stata una giornata intensa per i cittadini che abitano nelle zone interessate dal cattivo odore e fanno sapere i membri del comitato che si dichiarano soddisfatti per come le istituzioni e gli organi di controllo stanno affrontando la problematica. Sono grandi passi avanti, scrivono, speriamo, verso la risoluzione. Il corpo di un lupo o di un ibrido è stato ritrovato ieri lungo la strada regionale 71, poco dopo la frazione di Policiano. Siamo dunque alle porte di Arezzo con ogni probabilità. L'animale è morto dopo essere stato investito da un'automobile. Le immagini del ritrovamento sono poi state pubblicate sui social dove è stato anche lanciato un appello affinché il responsabile eh, di questo investimento decida di farsi avanti e presentarsi alle forze dell'ordine. Parliamo adesso invece della stazione media Etruria, come sappiamo c'è un, una discussione eh, in atto importante soprattutto tra le regioni appunto, della Toscana e dell'Umbria su dove eh, dovrebbe sorgere quindi sul tracciato di questa eh, stazione. Noi abbiamo incontrato recentemente anche la Presidente della Regione Umbria e non solo che ci ha detto la sua posizione. Sentiamo.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 a non fare bene ai cittadini dell'Umbra e della Toscana. Quindi avanti con coraggio. Parliamo adesso di Carnevale perché proprio ieri 5 marzo si è conclusa l'edizione 2023 del Carnevale più antico d'Italia, quello di Foiano della Chiana. Con la tradizionale cerimonia della cremazione del Reggio Condo si è dunque eh, detto la parola fine a questa 484esima edizione che ha visto trionfare il cantiere Bombolo che si è aggiudicato la vittoria con 20 punti, tra l'altro una vittoria che fa segnare al cantiere Bombolo il bis, aveva appunto vinto anche l'anno scorso, mentre la mascherata del cantiere Rustici ha prevalso sugli avversari con 15 punti. I complimenti sono comunque andati a tutti. I cantieristi che in questi lunghi mesi hanno creato delle vere e proprie opere d'arte all'organizzazione e ovviamente a tutti i volontari che hanno permesso la realizzazione di questa straordinaria manifestazione. Ci spostiamo e torniamo anzi di nuovo ad Arezzo per parlare invece della prima festa dei bambini che si è tenuta ieri all'Arezzo Fiere e Congressi. Se pensiamo che il mercatino è iniziato con i bambini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 Partita difficile, come sapevamo, partita difficile, loro eh, tutti dietro, dietro la palla non era facile sbloccarla. L'abbiamo sbloccata e poi abbiamo iniziato bene anche solo tempo, potevamo raddoppiare, non, non ci siamo riusciti e poi ci siamo prese paura. Ci siamo prese paura abbassandoci, abbassandoci più di dovuto rischiando, credo, il minimo il minimo indispensabile e potendo fare sempre il secondo, però ci siamo abbassati troppo. L'importanza del risultato ci ha fatto abbassare in una maniera incredibile. I cartellini sono sempre importanti, come la sostituzione di Damiani nell'intervallo, ma anche quella è stata dettata da, dai cartellino preso perché... Il rischio di rimanere in 10, poi metti fai il cambio con uno di pari valore e la formazione iniziale, oltre chiaro, oltre il discorso dei fine, anche per un, un ricambio perché abbiamo enorme fiducia in tutti gli elementi della rosa, e credo che quelli sono andati e l'abbiano dimostrato. Le ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile, invece, dopo diverse sconfitte, portano a casa un punto perché eh, Arezzo Cesena finisce 2-2. Dopo quattro sconfitte consecutive, l'Arezzo calcio femminile interrompe la serie negativa pareggiando 2-2 in casa del Cesena. L'avvio è difficoltoso per le Amaranto, al settimo vanno subito sotto con un gol di Cuciniello che su posizione sulla tre quarti dalla destra, in mezzo all'aria, sacca più in alto di tutte e batte di testa a Nardo. Le Amaranto rischiano poi di incassare la seconda rete al quattordicesimo sul tiro da fuori di Macca ribattuto dalla traversa, al diciassettesimo un episodio rimette in partita le ragazze di Testini, Frigotto a terra in aria Cagnina. L'arbitro indica il dischetto dagli 11 metri, non sbaglia Panayotu. Al trentanovesimo prosegue la rimonta Maranto grazie ad un assolo di Cagnina. Nell'immediato rientro dall'intervallo il Cesena ristabilisce la parità con Sechi che anticipa tutte di testa a Battenardi sul primo palo. Il match scorre con occasioni da ambo le parti. La più ghiotta in pieno recupero quando Cortese ha due passi da Frigotto calcio addosso all'estremo difensore Cesenate il match comunque si conclude sul 2-2 un buon punto per l'Arezzo calcio femminile che comunque resta a ridosso della zona retrocessione ed infine parliamo di basket l'Amen Scuola Basket invece purtroppo ha perso tra l'altro di un solo punto contro l'Alto Pascio un passo falso pesante per l'ame scuola baschettarezzo sul campo del Bama Alto Passo, arrivato al termine di 40 minuti dove gli amaranto hanno indossato i panni del Dottor Jackie e Mr. Hyde. Inizio tutto in discesa per l'Amen che mette a referto 7 triple nei primi 10 minuti di gioco portandosi avanti di 16 lunghezze a fine quarto. Alto Passo prova a ricucire ma nonostante le percentuali realizzative della sbassi a Bassi, nei ragazzi di coach Evangelisti mantengono il controllo della partita prima di andare al riposo in vantaggio per 53 a 35. Al rientro dagli spogliatoi l'Amen continua la strada intrapresa nella prima parte di gioco tanto che gli Amaranto toccano anche più 25 quando la partita sembra indirizzata, la squadra di casa comincia punto punto a rifarsi sotto, Alto passo accorcia a meno 15 alla terza sirena, l'ultimo quarto però è da incubo per i colori Amaranto. L'Amen la Menzi blocca completamente sbagliando molte conclusioni aperte e tantissimi tiri liberi. Salazar e Lorenzi segnano con continuità portando a meno 2 Alto passo prima di una penetrazione di Rossi che sblocca l'attacco a Retino, poi è Mencherini a segnare mettendo pressione ad Arezzo, il Bama è costretto a un fallo sistemico e mandato in Vasilovinovic che con 6 secondi da giocare sbaglia entrambe le conclusioni. Il primo però a catturare il rimbalzo è Fornara, fermato immediatamente con un fallo. Ma anche il numero 4 sbaglia entrambe le conclusioni. Sul rimbalzo la palla arriva Lorenzi che appena superata la metà campo scaglia il tiro che si insacca nella retina condannando alla sconfitta 80-79 l'amen nell'unico vantaggio dei locali di tutta la gara. Una severa lezione per la Sbac che deve fare tesoro di quanto accaduto. Sabato al PalaSport Estra arriverà un lanciatissimo Lucca che ha una serie positiva di 5 successi, compreso quello con la capolista Prato nell'ultimo turno. E allora tutta la partita dell'Ames con la basket Arezzo come sempre la potrete rivedere su Arezzo TV ogni martedì alle 21 come sempre nella nostra consueta puntata di appunto, Basket Zone. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per la cortese e attenzione e arrivederci.